Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Molti di voi mi hanno chiesto un video di dimostrazione su come si puliscono i carciofi. Ora io vi mostro il mio metodo, quello che uso io per pulire i carciofi. In questa ciotola ho messo dell'acqua con del succo di limone e io ci aggiungo la farina per non far anerire i carciofi. Ora prendiamo il carciofo Tagliamo il gambo, ma il gambo io lo utilizzo, non lo butto, ed eliminiamo le foglie. Spostiamo un attimo questa. Partiamo eliminando le foglie più dure. capiremo quando basta togliere queste foglie, quando sono sufficienti le, le foglie che abbiamo tolto, quando sentiremo che il rumore cambia, il suono cambia. Sentite? Ora puliamo il gambo del carciofo. Come facciamo a capire quanto ne dobbiamo eliminare? Guardando il centro del gambo, dobbiamo eliminare tutta la parte che è intorno al centro del gambo, quindi così. E andiamo fino al carciofo stesso, così. Ora il gambo io lo taglio e lo faccio andare in acqua, completo e quindi taglio la parte superiore del carciofo. Ora lo bagno con il succo di limone e lo immergo nell'acqua. Bagno anche le mani con succo di limone, in modo da non far annerire le dita, che non è cosa da poco. Ora, se noi dobbiamo, tenere, dobbiamo pulire tanti carciofi, come facciamo per non farli annerire che questi galleggiano? Mettiamo della carta assorbente così in acqua, in modo che i carciofi rimangano sempre immersi nell'acqua. Nel frattempo noi continuiamo la pulizia dei carciofi, quindi strofiniamo bene con il limone, anche il gambo e immergiamo nell'acqua ora prendiamo i carciofi e li andiamo a tagliare vediamo se all'interno c'è della barbetta se c'è della barbetta la dobbiamo eliminare vedete? c'è la barbetta, quindi col coltello andiamo ad eliminare la barbetta così Strofiniamo sempre con limone e strofiniamo anche sempre le dita per non farle annerire. E rimettiamo in acqua e facciamo così con tutti i carciofi. Se poi voi li dovete conservare in frigorifero, adottate sempre questo metodo della carta assorbente e vedrete che i carciofi non si anneriscono. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito e se questo piccolo video vi è piaciuto lasciate un like e condividete. Ciao!